Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Ne approfitto perché i miei due sono andati alle terme in Slovenia, a Murazze, e quindi io sono in relax e ne approfitto per fare questo video. È un po' che non ci sentiamo, ma è perché sono in vacanza. Infatti, la location è diversa: sono nel mio appartamentino austriaco, e appunto oggi loro sono andati a fare gli scivoli. Io. Amo poco fare gli scivoli, mi piace più stare nel relax, non avevo voglia di andare alle terme e allora ne ho approfittato <ride> per girare un video e farvi vedere che cosa ho acquistato in questi giorni. Uh, intanto sono nella mia casettina um, che ha due particolarità, la prima è che del 1600 è una casa molto vecchia, dentro è fatta tutta volta, è molto bella, ha anche una un affresco in entrata e la seconda particolarità di questa casa è che si trova uh, metà in Slovenia e metà in Austria, è proprio a cavallo di due stati, infatti la cucina e la camera di lettera sono in Austria mentre la mia camera da letto, il bagno e il giardino sono in Slovenia e la cosa divertente è che il mio telefono passa, continua ad agganciarsi a due reti telefoniche diverse perché ovviamente passa dalla Slovenia da quella slovena a quella Austria e viceversa e la cosa divertente è che la team continua a scrivere ok benvenuto in Austria, benvenuto in Slovenia benvenuto in Austria, benvenuto in Slovenia vabbè deciditi, vuoi stare in Austria o vuoi stare in Slovenia? <ride> ma in realtà è proprio la casa che è su due punti diversi quindi fatemi sapere qui sotto se vi può interessare un tour della casa. Vi faccio entrare dal lato austriaco, quindi dal portone d'ingresso che si trova in Austria e vi faccio uscire nel giardino che si trova in Slovenia, proprio in corrispondenza della Grenze, che è la dogana. Eh, la dogana che qui, dalla parte slovena, non è attiva quindi in Slovenia si potete andare tranquillamente, però dalla parte austriaca invece ci sono i militari che controllano il Green Pass e vi chiedono da dove venite, che cosa fate, quindi tutte le volte è un macello, perché poi oltretutto Letra si sta allenando in Slovenia, ha trovato un club di tennis tavolo in Slovenia e, e quindi tutte le volte dobbiamo spiegare che noi siamo residenti in Austria per il momento, però andiamo in Slovenia ad allenarci, vabbè comunque. Uh, bando alle ciance vi faccio vedere che cosa ho comprato, alcune cose le trovo solo qua, eh, quindi ne approfitto ogni anno per prenderle, altre invece si trovano anche in Italia tipo Green Gate, ma vi faccio vedere lo stesso che cosa ho preso, io le prendo qua perché eh, ho un'amica che vende Gate e mi dispiace non comprare da lei perché è talmente carina che... Eh, poi siamo proprio amiche e amiche quindi mi, mi spiace proprio tanto ehm, andare a comprare da un'altra parte quindi io le prendo da lei tra l'altro è eh, il suo negozio è in un posto da favola per chi mi segue su Instagram l'ha sicuramente vista nelle storie le rimetterò comunque venerdì perché torno a trovarla e... E per salutarla prima di partire e eh, è proprio bella lei è questo negozio è in una keller stock che è mh, una specie di monolocale che sembra una cantina quasi keller e cantina um, dove viveva una persona che si chiamava lina <ride> di cui non si, si sa poco niente proprio nel, nel 1800, 1800, per inizio 1900, credo che abitava questa signora, e lei l'ha rimessa a posto, l'ha ampliata e veramente ha fatto una chicca ed è bellissimo, un posto da favola, e quindi c'è questa casetta immersa nei campi di pannocchie che dà un'ispirazione ai ragazzi che non avete idea, e tutti gli anni mi riprometto di portare qualcosa di mio magari per andare a fare qualche foto, eccetera, tutti gli anni mi dimentico, l'anno prossimo magari mi organizzerò, non lo so. Comunque, transiat, eh, non perdiamo altro tempo, vi mostro che cosa ho comprato, random perché purtroppo eh, mi si sono mischiati i sacchetti e quindi eh, come viene viene, tento di raggruppare, però sappiate che non, non garantisco. Allora, sapete che io il mese scorso ho dato vita a berenice, che altro che non è che un lievito, quindi una pasta madre, che io ho creato da zero con l'acqua e la farina. La prima berenice è andata storta, si è coperta di muffa e quindi ho dovuto buttarla. La seconda berenice invece ha preso forza, ed è qua che è fantastica, è qua in vacanza con noi, eh, praticamente viaggia con me <ride> come una bambina e siccome è bella viva e pimpante, eh, le ho comprato anche un bel barattolo nuovo e infatti è tutta contenta io ogni 2-3 giorni la rinfresco e adesso quando torno a casa voglio proprio iniziare a panificare avevo già provato prima di partire a fare un pane eh, che era venuto molto bene molto leggero ehm, però appunto era proprio il primissimo pane e adesso oh, sapete che più si va avanti più si panifica meglio è tra l'altro Elettra adora anche i gristini eh, che faccio con l'esubero quindi sicuramente fa meno male rispetto alle merendine confezionate che si trovano no? nelle macchinette okay. vabbè quindi il primo, la prima cosa che ho comprato è questa teglia per fare le baguette ehm, l'ho pagata a 17 euro e qualcosa, 17, 90, 99, 18 euro a casa mia eh, in un negozio che si chiama Cada. che si trova a Leibniz che non è il negozio dei biscotti il negozio dei biscotti si trova in Germania questo è un negozio di articoli casalinghi dove io comprerei tutto. Sono molto forniti su, per quanto riguarda la panificazione, ma anche per quanto riguarda le conserve, gli essiccatori, eh, le cose da far fermentare. Eh, io mi trovo molto bene, tutti gli anni ci torno. Ho preso anche questo telo eh, che serve per passare, praticamente serve per filtrare i liquidi. Non so se mh, avete presente quando si fanno magari le polpette di zucchine che bisogna tirare fuori l'acqua dalle zucchine oppure si fa un succo ma se si, si, si vuole passarlo e non vogliamo che della polpa scenda giù, questo è perfetto. Poi avevo preso anche il timbrino per il pane ma non so in quale sacchetto mi è finito, per cui se lo ritrovo ve lo faccio vedere più avanti. Qui c'è un altro negozio eh, che io adoro, che si chiama Libro, ed è una cartolibreria. Libreria. Praticamente vende dalle cose per l'ufficio, a cose per decorare, le cose per la scuola, eh, libri, giochi, eccetera. Eh, e Letra ne ha approfittato per prendere. Questi due marker, che, perché lei ha una lavagnetta in camera da letto che usa per studiare, lei visualizza, cioè fa gli appunti sulla lavagnetta e questo l'aiuta a imparare la lezione, perché lei praticamente è praticamente come se la spiegasse a qualcuno, in realtà la spiega a se stessa, si trova molto bene con questo metodo e quindi questi sono i marker per la lavagnetta. Poi ha preso eh, dei quaderni, che sono questi. Allora, costano una scemenza e la cosa bella è che qui possono, lei ci scrive la materia e li trova subito. Eh, tanto più che, appunto, non ha importanza il tipo di quaderno o righe. Tanto adesso lei è alle superiori, basta che scriva da qualche parte. E lei li trova molto comoda, preferisce comprarli qua. Poi io ho preso questo uh, Family Timer, uh, in realtà è semplicemente un, um, uh, un calendario diviso a colonne, come potete vedere dove possiamo scrivere sopra eh, gli appuntamenti di ognuno. Noi siamo in tre, di solito la prima colonna è la mia, la seconda qua è quella di mio marito, la terza è Lettra e la quarta la usa la signora che viene ad aiutarmi con le pulizie. E, eh, ed è comodo. Io lo prendo sempre qua, però in realtà so che ci si trova anche su Amazon. Ma ovviamente prenderlo qua è il suo perché. Poi ho preso questo schedario perché appunto ehm, a me piace tenere conto eh, delle varie cose che acquistate quando mi chiedete mh, magari un lavoro eccetera e, e ci sono appunto quelle che me lo chiedono spesso, magari mi chiedono più di una volta di lavorare per loro e mi piace tenere una traccia perché magari a queste persone... Eh, o magari applico uno sconto oppure eh, metto un pensierino che sono quelle insomma affezionate e quindi ho pensato di prendere questo piccolo schedario in modo che in questa maniera mi è più immediata la cosa poi Elettra ha preso questo cancellino per la sua lavagnetta e poi ha preso che altro? vediamo un po' Ho preso un sacco di roba Uh, questi sono i ricambi per lo schedario Ah, io ho preso la gomma Mi stavo giusto chiedendo dove fosse finita Questi sono sempre i fogli Per lo schedario E i divisori Dei nomi Basta Questo è un sacco Andate Poi Uh, in un negozio invece a Felbach dunque c'è una specie di centro commerciale che si chiama Taller e io lì ho preso questo simpatico istrice uh, di terracotta per fare i germogli e a me piace molto metterli nell'insalata eccetera e lo uso parecchio quindi ho preso quello ho, questo è il tappo del barattolo di berenice un barattolo di vetro alto così stretto e poi sempre lì ho preso questi ho preso scusate sono aperti perché li ho lavati questi sacchettini per mettere la verdura che vi assicuro sono ecco, sono molto comodi Qui la verdura, tipo l'insalata, che okay, ha modo di respirare e dura di più. Io li trovo comodi, ne ho di diversi tipi, ne ho anche fatti a retina e quindi ogni anno compro un sacchettino diverso. Io proprio con questi mi trovo comodi. Eh, ma anche per portarmi magari le cose in ufficio. E poi ho preso questo pacco di um, asciughini sul rosso perché i miei asciughini sono dell'epoca del, del carlo cudeca come dico io e questi sono belli proprio di cotone buono pagati una stupidata ve li ho pagati tipo 5 euro 20 cosi. sono aspettate sono no 29 ma sono 1 2 3 4 5 6 7 8 asciughini 5 euro di cotone e questo è un altro acquisto poi a Billa, che è il supermercato di qua. Ehm, ho preso, questi vanno di moda, stanno andando di moda tanto anche in Italia. Stanno facendo una le influencer, vedo che soprattutto su Instagram stanno facendo una pubblicità assurda che sembra che non riescano, non bevano da secoli, se no, e con queste cose invece hanno iniziato a bere ed è una roba che mi fa ridere perché io in realtà eh, penso che meglio dell'acqua non ce ne sia però devo dire che in estate queste cose sono, sono carine, buone. Eh, sono questi qui della Waterdrop, eh, servono ad aromatizzare l'acqua eh, e quando è, fa caldo magari li mettete in frigo, sono, sono piacevoli. Ecco, io le prendo solo per quelle, ma in realtà preferisco sempre l'acqua. Poi ho preso, questi sono proprio tipici stiriani, si chiamano che è sono dei fagioloni neri, tra l'altro sono ricchi di proprietà. Quest'anno io ho preso proprio lo scatolotto perché ci mettono una vita a cuocere. Sono buoni e hanno, contengono ferro e un sacco di vitamine e io proprio li adoro. Qui li mangiano con la cipolla tagliata fine fine e li condiscono con l'olio di zucca, di semi di zucca, che si chiama Curbis Kernel, e tra l'altro non ce l'ho qua, ce l'ho in un altro sacchetto, quindi non ve lo posso far vedere, e e a volte mettono lo spec, però a me piacciono tantissimo quindi ho preso qualche scatolina di questi qua e poi questa marmellata che arriva sempre qua dall'Austria e non la trovo in Italia ma a me piace tantissimo eh, è della Darbo questa è di eh, fragole ma poi passerò a prenderla di tutti i gusti perché mi farò la scorta per l'inverno perché sapete che io amo fare la mattina pane e marmellata poi se avrò il pane fatto con berenice uh -huh, vado a nozze allora, qui il sacchetto random, qui c'è un negozio che si chiama Teddy, che è un negozio tipo Tiger, vende un po' tutte quelle subitatelle a poco, e ho preso dei ganci mh, per il mio laboratorio a un euro, per appendere le squadre, quelle del, ehm, del patchwork, ehm, le squadrette sono quelle con cui faccio gli esagoni, eccetera. Poi ho preso questi conaglietti a forma di zucca, io trovo carini e poi che altro ho preso basta questo è tutto il mio acquisto di Teddy, sono stata brava perché eh, in realtà Teddy vende anche un sacco di robe per decorare, perline, scili, nastrini, pizzini, eh, tutto quello che volete, ma il problema qual è? è che io mi sono resa conto di avere una maria di Roma e quindi eh, ho proprio voluto prendere il meno possibile, eh, proprio perché non mi serve quindi prima utilizzo quello che ho e poi comprerò altro e allora mi sono trattenuta un altro negozio tipico ah no, aspettate, ho preso anche questo perché ho preso dei timbrini e per colorare le mie bamboline ho preso anche questi piccoli tamponi sempre a un euro poi eh, c'è un altro negozio che invece è tipo acqua e sapone e vende eh, roba di cosmetica, eh, robe per pulire. Un acqua e sapone in piccolo, ma con cose più cool. Perché bene o male acqua e sapone ha le cose che si trovano nella grande distribuzione dei supermercati. E invece qua ci sono proprio delle piccole chicche. Allora ho preso... Uh, questo che è un integratore per i capelli alla biotina mi incuriosiva l'ho pagato un rene perché mi è costato 24 euro ma vi farò sapere sapete che io sono una fan degli integratori poi ho preso questa spazzola uh, per mia figlia è una spazzola uh, per asciugare i capelli uh, che in teoria dovrebbe uh, non sfibrare il capello Vi farò sapere poi ho preso ho trovato queste maschere qua ve le ho fatte vedere su instagram una l'abbiamo già usata eh, la cosa divertente è che dentro c'è la cuffietta eh, per esempio noi abbiamo usato quella la fragola fatta proprio fragola col pistolotto qua, verde eh, qui hai la crema e qui c'è proprio la cuffietta la cuffietta poi oltretutto è riutilizzabile. infatti io la, quella della fragolina l'ho lavata e, e quindi di altro me le terrò per ricordo, ma sono veramente carine. L'ho presa alla fragola, scusate, al cocco, alla fragola. Questo è sempre il cocco, flamingo, perché sono curiosa di sapere come esce. Strawberry, sempre a fragola e avocado è proprio carine, mi piacciono tanto questo devo vedere se le trovo anche su Amazon magari sì, sono buone eh, abbiamo provato l'altra sera con Elettra perché qua con l'acqua delle terme che è molto calcarea, è proprio piena di cloro lei ha sempre, nonostante metta l'olio limonoi per tenere morbidi i capelli ha il problema che in punta si seccano e si sfibrano tantissimo con questa maschera veramente a parte un profumo pazzesco ma le ha lasciato i capelli morbidi ma anche le mani io che le ho messa su avevo le mani morbidissime proprio buonissima mi è proprio piaciuta poi ho fatto un po' di scorta di maschere siccome ne avevo già poche ho preso questa è la vitamina C dei Tox questi li conoscevo già ve li avevo già fatti vedere sono di Coco Star eh, sono i patch per gli occhi poi questa è una marca coreana. È una bubble mask, credo. No, io no, Lip mask questa. Questa è una bubble mask, che ancora non ho provato. Proverò, magari dopo la provo. Camellia happy mask. Questa per sbiancare. E ne ho prese due. Ecco qua l'altra. Questa è sempre il cocostar. Poi ha l'acido ialuronico, che sapete che io lo uso come il pane questi eh sì, sono sempre i patch per gli occhi poi ah ragazze non sapete vi ricordate che vi avevo parlato dello starlift delle ampolline magiche che tirano dritte qualsiasi tipo di ruga non le fanno più allora ho preso questo da usare con, uh, con il mio parchetto dello starlift che comunque ho visto quest'anno non c'è più in giro quindi credo che sia fuori produzione poi ho preso questa Bar Mask Rosé Gold. queste Q10 pad, questa è la marca di Vipa proprio. E vediamo come sarà. E questa è sempre vitamina C perché ne ho prese due. E poi ho preso questa maschera. Um, Face wash and peeling gel l'ho presa più che altro per Elettra perché lei ha un po' la pelle, un po' grassa e poi perché la mia suocera le chiede sempre, qua costano meno, ho preso i dentifici della Helmet e poi ultimo round, aspettate, che faccio un po' di ordine. Ultimo giro, madonna, quanta roba <ride> ho preso dalla mia amica le robe di Green Gate adesso vi faccio vedere allora ho preso siccome ne avevo pochi ho preso altre due canovacci ma proprio perché a me piace in cucina avere quest'aria romantica in realtà poi le uso tanto anche per le foto e ho preso questa tovaglietta da te da portarmi in ufficio Adesso li vedete così perché appunto li ho lavati. Eh, di questa voglio prendere anche il canovaccio. Quindi venerdì quando vado prenderò un po' tutto. E poi voglio prendere un altro paio di tovagliette perché in ufficio sicuramente sono comode. A parte che posso anche farmene però. Poi ho preso queste bowl che una l'ho già usata. E pensate la sfiga, quando sono passata da lei ce l'aveva solo rosa, mi ha detto ma arriverà a ottobre quella rossa, invece è arrivata adesso e mi ha scritto se vuoi cambiarla, solo che io furbettamente l'ho già usata e quindi non, non la posso più cambiare, comunque sia guardate che belle, sembrano di ceramica, in realtà sono di plastica, ma queste eh, per casa sono comode, ma anche per portarmi in ufficio da mangiare sono comode, vanno in freezer, vanno in frigorifero, vanno nella lavastoviglie, vanno nel microonde, quindi perfette per me. Io adoro la linea Alice di Green Gate. Poi ho preso questo che è un porta posate un cestino porta posate, però eh, fate conto che ehm, questo è di Bilarsen. In Italia costava 22 euro, qua l'ho pagato. Non sto scherzando: 14,90. Poi ho preso questo Mestolo. Questa è una ditta ehm, tedesca, credo. Reder tutte le volte non so mai come si pronuncia di dove sia fatemi vedere boh penso di sì vabbè comunque questo a me piace un sacco col cuore in mezzo e eh, ha la scritta la cucina è amore cucinare è amore poi di green gate ho preso due brocche perché le voglio usare per mettere i fiori una è questa qui guardate che bella da mettere lì nel mio col mio mobiletto verde salvia e poi ho preso l'altra l'ho persa Vabbè, ne ho presa una più piccola simile a quella lì di brocca però adesso non la trovo quindi sarà finita da qualche parte la tazza che non può mancare una tazza anche. Ho preso queste, queste sono le famose casette ehm, che mi vedete quando faccio i video, quelli di ispirazione, eh, dove illumino soprattutto sotto Natale così, a me piacciono tanto, io le colleziono, quindi ho preso questa casetta e questa casetta, guardate che bella. E poi ho preso, ah ecco, e poi ho preso questo um, portacandele con la sua candelina, Perché sapete che io vado matta e questa natale lo metterò in giro e poi il famoso timbro per il pane eccolo qua questo mi è costato un salasso costato 22 euro però era troppo bello sapete che anticamente si usava timbrare il pane un po' per benedirlo ma un po' soprattutto a Matera eh, c'è quest'arte di timbrare il pane perché una volta portavano al forno eh, passava quello che ritirava i panini da cuocere al forno quindi ogni donna doveva riconoscere il suo pane perché il pane doveva durare tutta la settimana e non doveva andare sprecato Ognuna aveva la sua ricetta e quindi timbravano il pane per riconoscerlo qui invece si usa questo tipo di timbro eh, proprio come una sorta di benedizione e quindi non potevo non prenderlo e basta questi sono tutti i miei acquisti spero che vi sia piaciuto purtroppo l'altra brocca non so dove sia finita ma probabilmente sarà già finita in valigia e ci vediamo presto spero di non avervi annoiato fatemi sapere se avete qualche curiosità o qualche domanda e vi mando un bacio ciao mi sono scordata di farvi vedere la cosa più bella Non so se ve l'ho detto, mi è nato un cuginetto a fine luglio, guardate che bello. Vestito tipico tirolese qua. E niente, questo me l'ho dimenticato, verrà troppo una chicca. Ciao!